Siamo qui davanti al liceo Einstein in via Bologna. Eh, il liceo è stato occupato. Ci potete dire per piacere quali sono le ragioni dell'occupazione? Abbiamo iniziato questa occupazione eh, lunedì, eh, ovvero ieri, eh, partendo da tre grandi motiv motivazioni che ci hanno spinto a portare avanti questa scelta. Eh, innanzitutto l'alternanza scuola-lavoro, continuando il percorso dell'anno scorso, ha visto mobilitarsi più di 60 scuole occupanti e anche più di 10.000 studenti in piazza il 18 febbraio, il 4 febbraio eravamo 4.000. Quindi per continuare questa, sempre questo filo rosso di, di lotta abbiamo continuato a, a, a occupare la scuola. In più anche tutto il discorso del nuovo ministro del merito e de, de, de, de, de, de, dell'istruzione che quest'anno è entrato... È entrato, entrato in carica, ovvero Giuseppe Valditara Giuseppe Valditara è un leghista che ha partecipato anche a scrivere la riforma Gelmini in veste di relatore e sape, quindi sappiamo già benissimo quali sono uh, più o meno la direzione che vuole prendere, l'abbiamo visto comunque anche in tutti uh, i, i talk che ha effettuato come parla in questo modo di orientamento in base alle uh, situazioni del mercato nel territorio in base all'orientamento delle medie parla di autonomia differenziata per quanto riguarda gli stipendi dei professori quindi eh, e qui per quanto riguarda l'umiliazione, che è sempre un fattore che eh, Valditara ha espresso a più riprese durante i suoi talk, eh, parlando de, di questo come un fattore fondamentale della crescita, noi con ironia diciamo sì è vero, questo è un fattore fondamentale della crescita nella misura in cui eh, serve a riprodurre sempre eh, de, degli attori che eh, riproducono sempre questo tipo di rapporti tra imprenditori e eh, sfruttati. E, Ecco, quindi imprenditori, quindi eh, riconoscete sempre eh, Confindustria come la vostra controparte, immagino. E poi ancora, cosa è successo questa mattina? Perché la, le forze dell'ordine hanno tentato di irrompere. Eh, ci sono stati dei contatti fisici, raccontate un po'. Allora. Stamattina abbiamo bloccato le lezioni, abbiamo, fatto, abbiamo costruito questa barricata per evitare l'ingresso anche magari di, di esterni, bandali, banda, comunque non sa mai, stamattina abbiamo impedito al, agli, ai professori di svolgere le lezioni per consentire a, ai laboratori di essere effettuati nella maniera più partecipata possibile. Adesso in corso sono presenti anche quattro laboratori, um, quindi questa cosa qui siamo riusciti a effettuarla. Stamattina eh, il preside ha chiamato quindi le forze dell'ordine, eh, che si sono presentati eh, in, con quattro, uh, eh, quattro della Digos, eh, che hanno iniziato a intimidirci, a, a dirci voi guardate, guardate che la pagherete, la, la pagherete, cara, la facciamo pagare, iniziano a filmare tutto. E, um, nel momento in cui alcune persone volevano voleva uscire, come normale che sia, se si entra e si esce dall'incubazione, la Digos ha spinto il cancello provando ad entrare, eh, cosa che noi abbiamo impedito, mettendoci fisicamente di fronte. e Quello che è successo è che la, la, un funzionario di Digos ha continuato a spingere, eh, strangolando addirittura un ragazzo, eh, cioè, usando una fisicità molto esplicita. Grazie mille ragazzi.